Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com. Leo rimane dentro e quindi l'esperimento è riuscito. Ciao Leo Biscola, ciao Martina Poletti. Ciao a tutti. Appuntamento ciao numero te. 11 in ritardissimo rispetto agli standard. Eh, la colpa ancora una volta mia ma eh, questa volta per una buona causa perché eh, ho ricevuto un invito da dei colleghi di Cosenza per partecipare a una loro trasmissione e mi sembrava brutto rifiutare perché sono sempre stati molto molto gentili nei miei confronti e nei confronti della testata allo spallino e quindi ho, ho voluto eh, presenziare brevemente da loro, l'accordo era che io dovevo sganciarmi alle 21.15 ma poi si è andati avanti un po' a parlare di tutto e quindi vabbè siamo qua, sono le 21.28 del primo dicembre, benvenuto dicembre eh, e siamo reduci da una partita dalla partita Spallecce anzi siamo reduci da due partite rispetto alla scorsa diretta eh, da Cosenza Spall orrenda ma vincente e Spallecce non così brutta e qua introduco il primo tema ma perdente allora eh, cosa ci portiamo dietro della partita di ieri sera in, in super sintesi? oltre al freddo dici oltre al freddo esatto. che, che tra, tra l'altro io cioè, Polly, tu sei andata a vedere la partita in curva e quindi poi, eh, uno, secondo me, ti sei anche un po' imbenzinata per sopportare il freddo. E, vabbè, vabbè, tu ne avevi diritto, io no, visto che ero in tribuna stampa. Due, io sono rimasto a lavorare in sala stampa fino alle 23.05 e, e veramente ero più surgelato di un bastoncino Findus. Vabbè, comunque, detto questo, cosa ci portiamo dietro della partita di ieri sera, a parte il freddo? Leo, puoi iniziare tu. Allora, cosa ci portiamo dietro? A parte il freddo che io non ho preso, perché fortunatamente l'ho vista dal mio divano. E sul divano, e... certo. Esatto, dal mio divano. E, a parte gli di scherzi, direi che ci portiamo dietro tutto sommato una sensazione positiva. Questo è il mio pensiero. Io ero molto più eh, scocciato dalla partita precedente, quella con eh, lo spalamento con quel anche se i tre punti sono arrivati perché mi sembrava che la SPAL avesse fatto un passo indietro nel, nel gioco, invece con Lecce fino a un certo punto ho detto però cioè, se tutto, se questa è la è tornata, è tornata la SPAL che vedevamo all'inizio del campionato, e poi ovvio che non possiamo essere conditi il risultato, ha perso, ha preso tre pere, abbiamo visto che anche il terzo portiere non, non è tutto quello che... Eh, dopo dopo meglio, ci arriviamo su questo argomento. Esatto, però diciamo che... Cosa ci portiamo dietro? Io tutto sommato un po' di positività ce l'ho, ma poi dopo sbiscieremo bene. Positività ma dei... morale ovviamente. Morale chiaramente, sì sì. Ancora, eh, perché per è un il termine è che ormai è solo morale. <ride> <ride> e... Polly, tu dalla, tu dalla curva cosa ti sei portato a casa? Allora, non posso che essere d'accordo con Leo su tutto ciò che è stato detto, sulle impressioni varie, sul rivedere una squadra che... Perlomeno per lo meno un, per un'oretta ha tenuto il campo. Ha competito, eh, come direbbe contro... Pep. Ha competito, come direbbe Anche Pep. Anche se non ha mattato. È il... eh, quello che ne ho. Dalla curva io porto molto rammarico, non tanto mio personale, ma spe... sempre, mi piace riportare sempre e spesso quello che sento perché di opinioni quindi ne arrivano molte. Praticamente. Vabbè, eh, sempre l'irripetibile. E, e anche teorie complottistiche. <ride> teorie complottiste, ne ho sentite anche questa volta, in abbondanza, eh, partendo dai ah, soliti commenti della serie a ah, Colombo va via gennaio, quindi si vede, che, eh, si vede che non ci sta mettendo più la solita grinta, poi Colombo ha bollato, quindi tutto si è spento in un fuoco di paglia. Cos'altro dire? Ah, bene, non solo no, con menti no, complottistico, no, no, no, dico... però, scusate, da, dalla eh? curva, perché la curva ha incitato la squadra fino alla fine, cosa che... No, ma eh, assolutamente, su, eh. sull'atteggiamento dei tifosi in generale direi che il sentimento comune, per lo più maggiormente condiviso, sia quello abbastanza in difesa di, della squadra. Mm. anche perché eh, fondamentalmente cosa, cosa vuoi dire contro il cioè, Lecce cioè, se non, per, se non eh, eh, rammaricarci ulteriormente per il fatto che uno di quei giocatori che ha fatto la doppietta eh, l'anno scorso era nostro e per varie dinamiche è andato via eh, vabbè. <ride> e questo è niente, dai nostri commentatori guardo che si sono arrivate delle impressioni il più Indicativo, direi che è quello di Lorenzo Ricagni che dice che da uh, ieri sera ci siamo portati a casa un po a tre poco. Quindi... Un po' drastico. <ride> un po drastico. Sì. Eh, mazzo ci segnala che la cosa più grave era la mancanza del punch caldo al bar. Non prendendo il rumbo, <ride> mi sarei contatti di quello al mandarino. Proverò a mandare qualche richiesta per far tornare. E questa cosa perché, <ride> mh, ricordiamo che per anni e anni e anni è stata fatta la battaglia giustissima e sacrosanta per la birra in curva una volta che, che è stata vinta, insomma, è il caso di, di alzare un po' il tiro. Eh, anche perché che abbiamo anche sostenuto qua con Gazzoli, battaglia, per, con abbiamo per battaglia anno... birra in curva, sì, sì, è vero. Sì. Per un anno, se, mi sembra, nel 2018-2019 c'era il Brule, io me lo ricordo. Ah, vedi, Quindi... eh, vabbè, adesso cioè, siamo, siamo in, in epoca di ristrettezze economiche. Siamo in fase eh... anche di rodaggio, dai, possiamo dare eh... questa attenuante. Poi, no, vabbè, non stavo per dire gli americani, il punch caldo no, però in realtà non è vero. No, Massimo arriva Starbucks con, con Starbucks. Ah, <ride> cioè, sarebbe, sarebbe clamoroso. Ehm, no, Volevo dire una roba. Eh, io sono rimasto colpito, molto colpito, da tanti commenti mh, anche cattivi contro, contro la SPAL, eh, di gente che ha detto che la prestazione è stata una schifezza, che la SPAL eh, non ce la può fare... No, non capisco, infatti, oggi ho pubblicato un articolo per ragionare su questo, elencando un po' di, di, di fatti, di fatti riguardanti la partita. Cioè, quello più sconvolgente, secondo me, riguarda veramente i divari di esperienza tra queste due squadre. Perché cioè, eh, mi sono preso la briga di calcolare le presenze eh, tra Serie B e campetti di primo livello, quindi Serie A o, o Serie A estere. In cioè, Lecce, coi eh, titolari arrivava a 1184, la spalla era a 775, cioè praticamente non dico la metà ma un 30% in meno e allora già quel dato lì basterebbe a spiegare un divario di due gol fermo restando che strefezza ha trovato due gol non banali diciamo così perché, eh, ma poi le usa il cuscino, che se no ti fai... No, lo male. metto sotto il computer. Ah, per stai. stabilizzarlo, ok. Eh. Eh. <ride> Soluzioni punk. Eh, esatto. <ride> eh, e quindi stento un po' a capire la negatività che circonda il risultato di ieri sera, perché eh, magari la FAL facesse queste prestazioni in casa contro squadre come l'Alessandria, eh, il Crotone, il Cosenza o il Como, ecco, mm. eh, poi è chiaro che perdere non piace tre volte di fila in casa, ancora meno. Mm, eh, però aspettiamo e speriamo perché non so se avete visto il calendario da qui alla fine di giornata giorno d'andata, ma non è proprio eh, rose e fiori. Perché adesso uh -huh. si, va, si, va a Crotone, si va a Crotone, però eh, dopo eh, in casa arriva il Brescia che oggi è andato a vincere la Parma. Poi si va a Frosinone, altro Campaccio, poi in casa ci sarà il Benevento e poi arriverà il Pisa, cioè è tutte squadre che in, questo, che in questo momento frequentano i quartieri alti. Quindi sarà interessante vedere se da questa partita, secondo me giocata bene per gran parte del tempo, si trarranno delle indicazioni anche per le altre partite, fermo restando che poi eh, le singole partite cambiano a causa di, di, di, di migliaia di episodi. Perché? Guardiamo il primo gol che ha preso la Spalieri, Io non so dalla curva. Che sensazione ci sia, ci si è ricavata. Poi, quante madonne siano state tirate. Eh, si dopo quel pallone perso, da, da, da, esposito. da esposito, però, eh, la spalla ha preso un gol surreale in un momento in cui stava premendo, e... ma lì eh, è purtroppo sempre l'incidenza dell'errore del singolo. Che non puoi prevedere, succede, eh, succede prendi realtà, gol cioè... esatto. Eh. Cosa vuoi però, fare? Anche lì anche il Lecce in realtà forse nel primo eh, errore di squadra di posizionamento ha preso gol perché c'è stato lo strappo di secco che ha dato la palla a Colombo e poi ha fatto il gol lì, eh, ma più che posizionamento scuola... lì c'era una palla persa cioè che, che la spalla è stata brava a ricontistare altre eh, vabbè, però un'azione un simile cioè diciamo una palla persa da Lecce una palla eh, sminchiata dal termine certo, tecnico certo. Da, da Esposito e, fin lì le cose secondo me erano, erano Giusto, cioè nel senso il Lecce non aveva fatto più della spalla fino a quel momento, però come ha detto anche Clotet e dopo ne parleremo eh, il fatto che il Lecce abbia davanti dei giocatori, di cui uno conosceva bene, che ogni volta che tirano, in questo momento fanno qualcosa di, di diverso da quelli che possono fare la spalla eh, ragazzi, questi, qui c'è poco da fare cioè al di là del fatto di Pommini che può aver fatto bene o male comunque, eh, come ha detto anche tu Orla prima i gol del Lecce non sono stati gol banali, cioè eh, sono di gol che in questo momento non so chi della SPAL eh, sia in grado di fare. E questo è il problema. Da. Chi è il giocatore da. della SPAL che è in grado di fare quello che ha fatto Strefezza nelle Lecce ieri sera? Non forse credo Colombo? ci sia. Forse. Forse. Ma non sono neanche sicuro. Forse, forse perché anche è perché… Colombo al di là del gol che ha segnato prima si era mangiato un gol notevole perché dal limite dell'area esatto. quando, quando, quando da gli ha gli dato quel pallone ha detto vabbè adesso, adesso segna invece la palla non è neanche andata fuori di poco perché sono guardato il play non è che ha è sbeccato il pallone, no. è andata fuori anche di mezzo metro quindi insomma mh, diciamo che c'è un divario di qualità tra queste due squadre, è indiscutibile Clotet è, è lo sa e lo ha rimarcato e infatti il secondo punto della, della mia disamina è Clotet ha arrabbiato perché eh, oggi ho perso il conto delle persone che mi hanno inoltrato su WhatsApp uno spezzone del video post partita eh, della conferenza stampa di Clotet in cui a Clotet stesso va giù la catena e, e risponde male a un giornalista. Sapete chi è il giornalista al quale ha risposto male? Tu, no? no. È, Riccardo Rizzo che è, no. è Riccardo Rizzo che è un nostro collaboratore perché Riccardo gli ha chiesto eh, ma continuano a ripetersi errori individuali eh, come mai a cosa li possiamo attribuire adesso sto parafrasando ma poi la sostanza della domanda è quella lì e eh, Clotet eh, ha, sbroccato. Eh, ha sbroccato un po' ed è passato a, direttamente allo spagnolo eh, a testimonianza del <ride> fatto che, che i suoi freni inibitori eh, <ride> si, si sono un po' allentati e, Tra e ormai, eh, scusami sì. Se, se vogliamo difendere uh, Riz, cosa che io mi sento di fare, tutto sommato la domanda era comunque legittima, anche perché non ha detto una cosa che non sta nel cielo all'interno, uh, forse l'ha detta, uh, eh, no. eh, esatto, detta cercando di, non dico di provocare, però forse di scatenare no, no, no, no, no. una reazione. Non c'era minimamente eh, quell'intento lì, non c'era minimamente no. l'intento provocatorio e questo non c'è. C'era una certo. domanda che ci stava nei complessi domande che uno può fare in un allenatore una domanda momento. oggettivamente io ne ho sentite anche di peggio in certo. questi mesi però vabbè non, non importa ma non voglio fare la difesa d'ufficio del collaboratore ma voglio, voglio più spostare l'attenzione su Clotet uh, Clotet si arrabbia perché? perché uno uh, mh, vede in quella domanda un tentativo di uh, fargli parlare male dei giocatori perché Riccardo gli dice eh, ha sbagliato Esposito, ha sbagliato Celia e Clotet ribalta la questione e dice spiegami dove hanno sbagliato, anzi o meglio spiegami dove ha sbagliato Celia che anche lì c'è una sottile distinzione perché Celia in occasione del primo quadri di strefezza tecnicamente non fa un errore, mh, mh, fa una scelta di aspettare l'uscita di Capradossi, Capradossi non si aspettava di dover uscire su quella palla vagante e viene fuori il patatrac e Celia passa per il fesso ma non, non gli darei la colpa per il gol mentre la colpa per il gol la puoi dare a Esposito per, perché ha perso quel pallone in avviazione a Celia non puoi dare una colpa secondo me Clotet ha colto immediatamente questa differenza e ha voluto mettere un po' il dito nella piega per dire io non posso attaccare i miei giocatori se sbagliano soprattutto se sono giovani e, e il fatto che Celia sia un 99 e Esposito un 2000 depone a loro, a loro favore e, e, e depone a favore della tesi di Clotet la seconda cosa è che gli girassero le balle perché comunque la partita è stata giocata, secondo me, bene. Secondo lui, bene. C'era un rigore che si poteva dare e non gli è stato dato. Tanto che anche Tacopina ha sbroccato perché abbiamo visto oggi sul resto del Carlino che ha, ha pronunciato frasi molto pesanti. Quindi mh, si è creata un po' la tempesta perfetta. Sto tra le altre cose per chi non l'avesse letto, che sono intenzionati a far valere il regno della spalla quindi a i ecco, video questo, questo, alla Lega. Questo. Ah beh, capirai, guarda la Lega è lì che dice: Non, non vediamo, vediamo l'ora di ricevere il dossier. Guarda. No, questo beh, no, però è eh, in dubbio. Il fatto beh, che... prendono gli... il dossier lo, e, lo, e lo lanciano nel cestino. Tipo... <ride> Canestro. è dubbio che ieri dai quel rigore lì ma perché fanno così con tutti ragazzi cioè, non, non sto dicendo che la Spal sia ridicola in questo ma eh, dico solo che questa cosa de faremo presente ci faremo sentire, mi ricordo gli anni scorsi i tifosi, mattioli fatti sentire in lega, batti i pugni certo lo vedo mattioli che va in lega calcio a battere i pugni attorno a una scrivania in cui ci sono Lottito, Agnelli, De Laurenti e quella gente lì, eh, dico, ma che cazzo ce ne frega della spalma? Vabbè, vabbè. al di eh... là di questo discorso che del dossier Tacopina che va a far volare le carte in Lega eh, Comunque il rigore Obiettivamente ci poteva stare di Abbiamo visto molto di peggio, Io me l'aspettavo Abbiamo visto rigori molto in più ridicoli No, certo però, fatto Quindi, sta però che, quello eh, che volevo è chiedervi sì. è Clotet che sbarella così temporaneamente è indice anche di nervosismo perché infatti Lorenzo dice il catalano comincia a perdere le staffe è indice di nervosismo o è solo che in quel momento lì gli girava male? No, secondo me più che di nervosismo è un po' di sofferenza per il non riuscire mai a raccogliere dei frutti fondamentalmente perché stiamo continuando a dire da mesi ormai che questo spal gioca bene che ci sta convincendo, il suo gioco convince però, per vari ed eventuali, ogni volta siamo qui a parlare dei problemi che ci sono stati, del gol che non è arrivato, del non lo so, secondo me è più un po' di frustrazione. Non credo che ci sia un ambiente nervoso o, o in embilico. Ecco. Io penso che in realtà una un punta di nervosismo in realtà ci sia. Eh, non so se in Clotet, perché comunque dal punto di vista umano, io non lo conosco, però eh, le espulsioni di Viviani e di Vicari nelle ultime tre partite perché grazie a Dio eh, ieri nessuno ha avuto la brillante idea di dare una testata davanti all'arbitro eh, secondo me qualcosa significano poi mh, non sono in grado di dire a cosa sia dovuto probabilmente eh, la lettura eh, eh, può essere eh, anche più facile il fatto che, che non vincevi da un mese quindi... eh infatti però comunque Uh, con Cosenza stavi vincendo, quindi, sì, quindi... Cosenza, co sì, sì, però stai vincendo, ma stavi anche avendo la paura di, di non vincerla, perché in quel momento Cosenza era avanti, cioè avanti, nel senso, era tutto, tutto accampato nella metà campo della spalla: un po' di, di, di, di stanchezza e così. E quindi ci... Vicari eh, Ho capito. È, però comunque ha avuto un momento di annebbiamento ma di Vicari, di Vicari parliamo tra un po'. no. Comunque... Eh, qualcosa... No, no, ma io sto parlando del nervosismo in generale, che sì, sì, questi sì, sì, sono sì, comunque gli indici di qualcosa che uh, secondo me dal punto di vista della, della tranquillità, ecco, qualcosa manca sotto questo punto qualcosa... di vista. E lo sbroccato di Clotet forse va anche in questa direzione. Mm. Uh, altro tema di serata, stasera andiamo veloci perché se no ci addormenti qua così. Ehm, allora... Perché come dice Conte, dobbiamo dircelo chiaramente. <ride> Questo rischio c'è. <ride> <rischio c> <ride> tristi portieri, eh, perché noi siamo specializzati in bis di primi e in tristi primi, ma eh, abbiamo tristi portieri. Allora, ieri sera si è completato il giro, abbiamo avuto la dimostrazione che di tre, adesso sarebbe, sarebbe crudele dire di tre non se ne fa uno, però di tre non ce n'è uno che si possa dire, oh... Oggi siamo tranquilli. Eh, basti pensare, Leo, al nostro amico Michele Ronchi-Stefanati che alle 20.10 mi manda il messaggio. Ah, può mi titolare? Adesso segnatelo, mi gioco quello che vuoi, sarà titolare fino alla fine della stagione. Poi alle 22... Sì. E... 22.10 mi scrive, no è triste e duro anche lui. <ride> <ride> Michele, sono... Grazie sempre per il tuo contributo. <ride> <ride> con, queste sue, con queste sue, come dire, queste sue fiammate d'entusiasmo che, che presto si spengono di fronte a, alla tristezza dei fatti. Ingiustificate tra l'altro. Ad ogni modo Arla, visto che siamo in apertura dell'argomento, ti vorrei riportare Perfetto. una domanda di Stefano Vecchi che ti dà anche un'ottima idea e chiede se abbiamo già fatto l'adesivo a quale Portier. portiere <ride> non sarebbe male farlo non sarebbe ma sai cosa stefano è che eh, sospetto <ride> sospetto che la spalla interverrà su questo mentre fino a due settimane fa non pensavo che sarebbe accaduto adesso eh, sto maturando la sensazione che la spalla interverrà in quel reparto e quindi se facessimo l'adesivo praticamente Ora, ora di distribuirlo sarebbe già obsoleto, purtroppo. però eh, ci, avremmo potuto farlo in effetti. Eh, no, C'è Andrea Zapperi che dice: O oh, Zapperi, non so come si pronuncia. Tristi, tristi. Tristitri. Effettivamente, chissà se dovessimo abbinare un, un primo piatto ad ogni portiere, chissà che cosa verrebbe fuori. Cosa avrebbe fuori. Un vabbè, lasciamo perdere, che, vabbè, che no. No, se no non, non ne usciamo più. Non ne riusciamo più, non ne riusciamo più. No, però, Potremmo finare magari un super alcolico per dimenticare determinate cose scusate, però chi, chi è il portiere titolare di questa spalla? Ora, ora che ne abbiamo visti tutti e tre, chi è il portiere titolare? Nessuno, ma come ma nessuno? Cosa nessuno fa titolare? Clotet: eh, tipo, mette tre bigliettini dentro un sacchetto e lo tira fuori a caso. cioè Non credo. Ma io penso che potrebbe essere una buona idea, anche perché in questo momento non c'è nessuno. Di quelli che hanno giocato, che uh, può avere i gradi per farlo il titolare, probabilmente si andrà verso a... e ho capito cosa facciamo. Perché si trova la soluzione? Eh? Perché giochiamo senza portiere? No, no. no giochi però, sicuramente eh, ti amo. Ho capito. Ma adesso, so, prima che arrivi un altro portiere, passeranno 5-6 partite. In queste 5-6 partite, Claudette, con che criterio deve scegliere? Non so, eh... Qual è la gerarchia? Perché io vorrei capire questo ma eh, io continuo a pensare che una gerarchia in questo momento non ci sia forse giocherà quello che vede più in forma più concentrato io era eh, una scelta di sinceramente... cioè di partita in partita probabilmente diciamo con che ancora. Oh, dico la arrivano, arrivano allo stadio e uh, qualcuno urla l'ultimo che arriva in porta <ride> come, si, come si faceva <ride> alle partite al parchetto esatto, esatto. e puntualmente ci andrà a bu vabbè eh, questo è il sogno di tutti comunque. no io penso che quindi, anche Atom, se, dov bene. se dovessimo un attimo boh, fare devo dire mi sto un po' perdendo in divagazioni varie comunque forse perché stiamo ah, dicendo minchiate eh, sì. a raffica eh. Pomini mh, al di là del fatto che non abbia sicuramente fatto la prestazione della vita e anche Michele ronchi stefanati per fortuna ce l'ha confermato mm. e, a me non è dispiaciuto in termini di atteggiamento. Mm. Di personalità. Mm. Di personalità. Mm. Che eh, oh, con un... diciamo che in questo momento non è la caratteristica principale della squadra, quindi avere anche in campo una persona che viene lì a muso duro, ti affronta, non ha... Poi oh, oh, eh, gli errori anche lui li ha fatti, eh, sì, però giustamente è la sua prima partita di, di questa stagione. Comunque Riz, il nostro collaboratore che poi ha fatto sbarrellare Clotetti, era in, era, era in grande forma perché dopo, dopo che eh, Pomini è stato inquadrato con un primo piano dalla regia, ha detto ah, adesso ho presente a chi somiglia a Pomini, somiglia a Lenin. <ride> <ride> Quindi figuriamoci. Eh, eh, grande personalità comunque questa. allora, <ride> Lenin era... <ride> era un oratore formidabile diciamo così Quindi, eh, non so se... che è un peccato che Pomini debba la... parare e non, <ride> è non, è non orare vabbè comunque, no, no. mi sembra Comunque, mi sembra che nella gerarchia ci sia un punto fermo un punto fermo che, eh, che Tiam eh, è, è sostanzialmente retrocesso da primo portiere a terzo eh, perché eh, io sinceramente non me la sento di credere a Clotet quando ieri ha detto eh, ti ha mandato che... in tribuna perché non stava tanto bene, mm, non... eh, certo. te, tendo a non credergli, tendo a non credergli. Eh, però, ecco, mettiamo che adesso Pomini sia il primo, perché poi Clotetti, in conferenza stampa ha anche detto giocherà lui a Crotone, verosimilmente, nel senso che ha fatto anche un'espressione: tipo: No, quasi si è me, messo a ridere. Il, il memino esatto, il memino, esatto. <ride> si è messo a ridere per dire che, che altro devo fare. O, o quello esatto, di... <ride> è la, è la stessa perché lui avrà pensato che la gerarchia in questo momento non c'è, ragazzi, è la verità. Forse è brutto da dire, ma è così, non c'è. Eh, esatto. E, e quindi, pomini, Seculin ti ok? Fino a che mercato non li separi, eh, perché eh, dopo bisogna capire cosa vogliono fare i dirigenti, cioè, mi sembra strano che eh, arrivi un altro portiere vedo che alcuni commentatori ci, ci chiedono di scuffette, adesso ci arriviamo eh, mi viene strano che, che venga preso un altro portiere e si, si faccia la stagione con quattro portieri Oh, attenzione, negli anni di, di semplici c'erano sempre quattro portieri se vi ricordate sì. però era, era un'anomalia tutta della Spal, cioè eh, vuol dire, fare il quarto portiere di una squadra per carità sarà anche remunerativo e, e con uno sforzo sì. Io tutto sommato vorrei. contenuto. Se Beh, avessero sì, bisogno no? di un quarto, cioè io esatto, eh, esatto eh, ci <ride> candidiamo. Ma, eh, speriamo che insieme alla, alla cassetta delle lettere di Babbo Natale, magari alla capannina di Natale in piazza ci sia anche: candidati come portiere della spalla. <ride> Comunque, eh, a proposito di soluzioni eh. punk, eh, Roberto mm. Castellani propone il portiere volante. Quindi nel caso. Eh, quello che dicevo prima: l'ultimo carino importa <ride> è che. Ehm, detto questo ci chiedono di scuffetta allora a me risulta che scuffet sia stato offerto cioè che un intermediario abbia chiamato la Oh, eh, abbiamo, abbiamo visto che non siete messi benissimo i portieri, vi interessa? non sappiamo la risposta eh, anche perché per quanto ne so la SPAL sta esaminando la pratica portieri questo significa che stanno cercando di capire eh, cosa serve e, e cosa ci si può permettere? Eh, hai mangiato il prosciutto crudo stasera? Polli, sei sempre lì che bevi? Eh, no, esatto, ieri pieni sera. di burro. i di burro. <ride> devono essere salatissimi. Eh, vabbè. Molto buoni, però. Comunque, la spa sta esaminando la cosa e, e stiamo tranquilli che da qui ai prossimi 20 giorni eh, arriveranno molte proposte. cioè arriveranno molti eh, procuratori a dire ti interessa questo portiere, ti interessa quell'altro portiere, eh, vedrete che andrà così e lì la SPAL si farà un'idea di, di cosa costa un portiere, fermo restando che credo sia eh, lampante e indiscutibile che il grosso del budget di gennaio, che per inciso non sappiamo ancora quanto ammonta, verrà messo su un attaccante perché eh, è vero che noi scherziamo su la punta, ma la punta la vuole da buon anche perché eh, sabato si va a Crotone senza Colombo e qualcuno mi deve spiegare chi farà gol. Ma su questo ci arriviamo tra un momento. Non hai detto che venga fatto gol. Cioè, <ride> lo stai dando per scontato. Cioè, non <ride> cioè, so perché tu dai... Queste cose. Comunque... Eh, Puntiamo sulle Allora, allora fare. riformulo la frase. Qualcuno mi deve dire, nell'eventualità che la SPAL crei i presupposti per un gol, chi li dovrebbe fare. Ehm, detto questo. Credo che la priorità numero uno sia l'attaccante. Poi ehm, a ritroso si andrà anche negli altri reparti. Eh, Massimiliano mi dice ci sono altri nomi per il mercato, ma no Massimiliano perché è, è presto, è presto perché mancano ancora... Perché ogni partita scopri che ti manca qualcosa. No, di ma manca ancora un mese all'apertura del calcio mercato. Da qui a un mese può succedere veramente di tutto perché poi eh, bisognerà capire l'incastro col mercato di Serie A, cioè chi scende di categoria chi vuole andarsene, chi vuole giocare di più, le ambizioni, le richieste economiche. Eh, bisogna, bisogna far combaciare diverse cose. Io credo che i nomi dei giocatori, mh, mh, diciamo i nomi credibili, cominceranno a uscire tra una quindicina di giorni. Quindi metà dicembre quando si inizia a scaldare i motori seriamente per, per gennaio. Prima ci saranno molte speculazioni. Cose. Se vi ricordate anche Mora l'anno scorso... No, esatto, Mo, il nome di Mora l'anno scorso arriva, uh, uscì dopo il 15 e prese, prese quota poco dopo, quindi c'è da avere un po' di pazienza. Vediamo, quello che io dai. so è che la Spal ha le, ha le idee chiare, cioè ha le idee chiare su, su cosa si vorrebbe inserire in questa squadra. Poi eh, il tema è sempre quello: dipende dai soldi, dipende da, dalle circostanze, dipende dalla concorrenza, dipende da molte robe, però l'idea sul cosa c'è da fare è presente su questo metto la mano sul fuoco eh sì, sicuramente sì ci sono un paio di messaggi polli ah, di me stefano me li, che me li dice proprio eh. <ride> eh. <ride> esatto <ride> Allora, Mettiamo il giovane vai. messicano come punta, dice Stefano Vecchi, non sono sicuro. Il giovane, giovane messicano a cui fa riferimento Stefano è Sebastian Teun, Wilke e Brahms, che oggi ha fatto una tripletta eh, con la primavera nella partita di Coppa contro la Sverona. Io ero là a congelarmi perché non mi è bastato ieri sera, quindi sono andato anche <ride> oggi con il nostro buon tirocinante Riccardo Condarcuri, che ringrazio perché è stato molto diligente, e, tra l'altro, all'ottantasettesimo, giù di lì, la partita era 2-2 e entrambi stavamo soffrendo tantissimo, un po' perché ovviamente speravamo che la spalla vincesse e un po perché speravamo che qualcuno la vincesse perché nessuno dei due aveva assolutamente voglia di stare lì un'altra mezz'ora a congelarsi i sentimenti per vedere una partita di coppa italia primavera e per fortuna ha fatto gol ancora lui vilke brams giocatore interessante ma che secondo me non è ancora pronto per giocare in serie b poi magari eh, sabato lo convoca fa tripletta però così a occhio a vederlo mi sembra un giocatore ancora un po' da sgrezzare. Il calcio 2002, grande e grosso, spalle larghe, struttura fisica già adeguata per, per il calcio dei senior, ma deve migliorare molto molto sia tecnicamente sia eh, nel, nel movimento senza palla. insomma. È un giocatore che si, che, che si può sviluppare ma al quale non chiederei un contributo adesso sinceramente. Sì, forse è un, po', è un po' troppo presto. Comunque, eh, al di là del fatto che Colombo non c'è perché è squalificato, direi che le scelte davanti sono un po' obbligate, perché c'è Malchiorri, che è stato ieri tenuto un po' a, a riposo, eh, in vista anche di, di questa cosa, e basta sostanzialmente, perché le alternative davanti di Piscopo insomma, al momento sono, sono poco credibili, quantomeno per essere titolari. Quindi eh, sarà una partita... E la quale Marino, che dopo, dopo parleremo anche di lui, proverà a fare uno scherzo alla spalla. Comunque, oltre alle varie assenze che ci sono, introduciamo un altro tema, uno degli altri temi di serata, che sono le varie opportunità, perché ieri abbiamo visto, tra gli altri, anche un ottimo Peda. No, meglio, voi l'avete visto dal vivo, da, dalla TV ha fatto veramente un'ottima impressione, al di là del colpo di testa sul quale ha anche rischiato di fare gol. E, e non è la prima volta che fa che numeri del genere eh, in campionato, comunque ieri non mi ha fatto rimpiangere Vicari devo, devo essere sincero mm, direi proprio di no no, sono d'accordo anch'io ci ha fatto divertire il giocatore che si era visto che è interessante perché eh, ha fatto il terzino destro finora ieri sera la prima partita titolare da centrale accanto a Capradossi Faccio un inciso, secondo me non è difficilissimo giocare accanto a Caparodossi perché è veramente un califfo. Eh, chiuso parentesi. Eh, però bene, nel senso che ha cominciato così così, con, concedendo un po' di spazi sulla prima occasione del Lecce, ma poi è cresciuto molto. E, direi che Peda mi sembra avere soprattutto una qualità, è un freddo. Da, come ti aspetteresti da, da diciamo da un polacco uh, da catalogo uh, è, è un freddo è uno che non si, non si scompone <ride> non è frenetico cioè a 19 anni ma gio gioca come uno di, di 29 sì. cioè, lo vedi sì non, non, si, non si fa mai prendere dall'ansia e questa è una qualità enorme per, per un difensore centrale di quell'età um, questa è una caratteristica che tra l'altro ci avevano già segnalato eh, per esempio Ruggero Ludergnani o, o, o Giacomo Laurino che insomma eh, lo hanno portato a Ferrara e hanno lavorato con lui fin dai primi anni. Eh, sembra essere veramente un bel giocatore e mi viene da dire eh, in queste tre partite rischia seriamente di contendere il posto a Vicari, adesso ovviamente sto dicendo un'esagerazione, però perché dica è il capitano ed è, ed è uno dei più presenti eh, nella storia recente della Spalla. Però se Peda è questo e io sono un allenatore, dico, oh, è duro lasciarlo fuori. Sì, poi considerando che l'allenatore è Clotet, almeno per il momento, e eh, è, è uno a cui piace lavorare con i giovani, io mi aspetto di vedere Peda molto più eh, di quello che un po' tutti avevamo messo in preventivo. I più ruoli perché magari ehm, può fare anche qualcosa di diverso. da Quindi può andare, lui in porta. Dal centrale, <ride> può andare anche in porta, probabilmente. <ride> Andrei a chiedere: Polacco mm. da catalogo? Sì, eh, ho usato sì, una... cioè, volevo... nel, senso, nel senso che quando pensi a <ride> il, il polacco tipico, te lo immagini freddo, senza emozioni, cose del genere? No, è peda un po' così. Ehm. Sì, qualcosa del genere, va bene, insomma, mi è uscita male. Eh, tagli, no, però tagli. Si vera, tutto sommato. Ma sì, dai, polacco da manuale più che da catalogo, dai, diciamo così. Ehm visto che stiamo parlando di alternative di ruoli, mm -hmm. Stefano Vecchi fa un commento su anche eh, su Dariva. Gran partita. Gran partita, adesso mm -hmm. io non so dalla TV o dalla curva, ma dalla tribuna stampa, io sono rimasto molto colpito da Dariva, intanto perché eh, da Riva eh, ieri sera era in modalità eh, Se Dio è ovunque, io ci sono già stato due volte eh, sì, perché vivo, eh, eh, eh, esatto, era in ogni zona del campo con una, con una foca agonistica rara eh, gran bel giocatorino, ma l'avevamo visto l'anno scorso a Vicenza, aveva fatto un signor campionato e infatti quando eh, Zamuner l'ha preso abbiamo detto, oh, eh, qua abbiamo preso un bel giocatore, ha avuto una marea di rogne fisiche fin dall'inizio problemini muscolari e cose del genere contusioni e eh? Adesso sta bene, si vede, si vede perché corre come un dannato e va a contrastare tutti, e quindi anche lì è altro giocatore che se sta così come lo togli da, dai titolari, perché non, non, non, non, lo, non lo vedo in panchina se non per tirare un po' il fiato. Eh, questa no, no, sicuramente no, non, è, non è una bella notizia per Mora che probabilmente vedrà ridotto ancora il suo spazio perché Mora non ha quelle caratteristiche lì. Eh, anche metà diversa, no? Infatti, Sudariva eh, probabilmente era il giocatore che ad oggi rappresentava parlo, per me la, la mia più grande delusione, ma semplicemente perché quando l'abbiamo visto giocare l'abbiamo visto qua a Ferrara, non era lo stesso giocatore che era l'anno scorso a Vicenza. Quindi, in un certo senso, tutti ci aspettavamo che avesse un contributo maggiore, anche eh, sapendo quello che, potesse, che avrebbe potuto dare eh, in qualche modo, effettivamente. Se si conferma eh, lo stato di, di grazia fisico eh, che ha avuto ieri, è un giocatore che difficilmente, secondo me, Clotet riuscirà a togliere. e Poi dopo sarà curioso capire di mezzo cosa succede, perché eh, comunque Viviani rientra dalla squalifica. Esposito è mm -hmm. un giocatore che a Clotet piace, perché c'è fa mm -hmm. a dire. Dariva è uno che in questo momento, I secondo me, è utile. Ieri sera non so se gli è piaciuto que quello spezzone di partita, però... Beh, e però, vedere. insomma, comunque eh, eh, non ha mai nascosto il fatto di stimarlo come, come calciatore e anche come personalità, ecco. e, e quindi comunque qualcuno lì in mezzo deve star fuori, a meno di non cambiare, o di metterlo in porta, diciamo, di non cambiare eh, assetto tattico. Vedremo a Crotone che cosa avrà pensato Clotet su Esposito, se farlo rifiatare magari per una partita o se confermarlo titolare, lì capiremo che la fiducia è indistruttibile. Mattia ci chiede a Crotone riposo esposito giocano Viviani eh. da Riva, eh, sì ma ne manca uno a metà campo, beh oddio sì, no me ne, ne manca vede. uno a metà campo, nel senso che, allora scusa, ragioniamo un secondo, senza Colombo davanti non è che ci siano tutte queste alternative. Davanti giocano perché... Mecchiorri come unica punta. Eh sì, e dopo? Farà una specie di 4-2-3-1 una roba di questo tipo. Ah, con, con tre, con tre, tre quartisti di eh, dietro, tre quartisti. Cioè, e non è che Viviani non puoi alternativa, eh no? però Viviani Esposito non puoi perché da Riva non lo puoi tenere fuori, dai. Questo da Riva qua non lo puoi tenere no, no, fuori. No, per me gioca, gioca, Viviani e da Riva Esposito, gli dai un turno. Che si Ah, ah dici e... che, che Esposito, ok, eh secondo me esposito potrebbe riposare fino a chi ha capito perché <ride> è <proprio sat> triste. <ride> eh. no, dai. dai. E, poi, <ride> e poi vedo diversi commenti di stima per Crociata, tipo basta che non faccia giocare eh, Crociata, no. <ride> Crociata la panchina la merita sempre <ride> e, e via così, beh, allora Crociata male, ieri sera, e questo non è che ci sia bisogno di, di rimarcarlo più di tanto um, giocatore che sta deludendo uh, perché è arrivato e non è uno sprovveduto Crociata, perché comunque l'anno scorso... Sì, scusate lo sbadiglio. Ma... Vai tranquilla, <ride> sentire finito, le vai. Tranquilla, va. Poli. domani ti porto un termos di caffè. Grazie. Visto... visto che non lavoro. Esatto, visto che il caffè manca dove lavori. E... <ride> allora, Crociata, giocatore che non è uno sprovveduto, perché ha giocato a Crotone, ha giocato col Brescia, ha giocato ehm, con l'Empoli, insomma... Giocatore che in teoria è anche polivalente, che in questa squadra SPAL mi sembra non stia trovando una collocazione tattica precisa, eh, Crotetti insiste a metterlo sulla linea d'attacco, io non capisco perché, ma è evidentemente un limite mio, eh, per fortuna che Riccardo ieri non gliela ha chiesto cioè, ma, eh, per, per, per <ride> perché gioca crociata, su, se no saltava sì. di là dal banco e lo, e, e lo, sì. Sì, e lo prendeva perché... a schiaffi. È abbastanza grosso, quindi credo che sarebbe successo un bel… Eh, sì, l'uomo non, non è proprio esile. E, quindi sì, è sicuramente una delle delusioni di questa stagione. Speriamo si ripigli perché, insomma, è per il bene di tutti. Eh, di Crociata, Orla, i messi, sera... messi dei Balcani. Ah, sì, i messi dei Balcani. <ride> eh, che crociata, giochi in Israele. Sera... Una stella, là. Mentre guardavo la partita ho proprio avuto questo pensiero, adesso non pensiero, lo dico, ossia che ha... Eh, non vedevi l'ora ufficialmente... che ci fosse la diretta per dirlo, cioè... Per dirlo, esatto. E ho scritto. ufficialmente <ride> preso il soprannome... Cioè, ho scritto, qua. scritto sul braccio, tipo. Ho scritto Pistazzina nel foglio <ride> che ho qua, perché Pistazzina Ferrara è una cosa ben specifica e credo che Crociata abbia ufficialmente uh, i gradi per farsi chiamare così. Eh, forse è una delle più grosse delusioni di questa squadra per il momento, perché è arrivato comunque da, da Empoli, quindi eh, si aspettava comunque qualcosa di diverso, in realtà no. Eh, Sara dice, dite, dite la verità, che mi manca Murgia. Mm. Come no? No no. <ride> no? no. Ha provato a buttarla lì dai. Sì, esatto, no, non proprio. Ci manca murgia eh, ragazzi miei murgia è un problema perché a perugia sta giocando pochissimo e, e a fine stagione torna qua e non si è rivalutato e, no. e Zamun nel tarantino dovranno dire bene adesso fegna eh, perché eh, restano altri due anni di 24, contratto dal 2024. 2024 e quindi figurati eh, quindi insomma sì no, non proprio una situazione straordinaria eh, Cosa c'è rimasto da parlare. Ah beh, a parte che c'è Max e chiede... Per dire io Gigi che stasera Gigi è la Grassi. serata di gloria di Michele Ronchi Stefanati perché richiamano in causa Gigi Grassi, che sappiamo essere suo grande amore calcistico. Sì. Eh, no, bisogna dirlo perché sennò... Eh. Eh, che tra l'altro eh, Gigi Grassi ha cambiato squadra poco tempo fa perché era al seravezza Pozzi in serie D. È adesso è pa passato da un mesetto e mezzo al Real Forte Quercetta. quindi se volete eh, seguirlo, insomma, è lì che, che, che continua a dare spettacolo sui campi della Toscana sui polverosi campi della Toscana okay, ultimo allora tema della serata Gisella, per... Per... Brava, prima di passare, esatto. prima di passare ai, ai meravigliosi pronostici che poi tra l'altro, scusate, non abbiamo fatto il punto della situazione, cosa è che vero? facciamo normalmente a inizio oh, serata perché eravamo tutti sconvolti sì, da, vedere, da vedere Leo che non si è sconnesso in avvio di Si è hai rovinato tutto, tutti gli equilibri, Leo. Eh, esatto. È tutto il pomeriggio. Io che sto pistolando per fare il modo che Leo, spostatore, spostatore di equilibri. equilibri. Come esatto. un altro famoso Leonardo. Allora, eh, prima di <ride> per Cosenza, eh, vabbè, la Polli si è giocata Colombo-Colombo, Cosenza e Lecce e non è beccata mezza. Eh, Però devo lei... dire una cosa prima, prima che, che tu vada avanti, che sì? sono estremamente felice che tu non avessi messo Rossi perché conoscendoti avresti <ride> potuto metterlo e avresti e potuto beccarti no. anche il, il bonus doppio punto che e, è... E, esatto, e invece no de, per Cosenza avevo segnalato Capradossi, che non ha fatto una partita così entusiasmante, mentre lei aveva detto da Riva che se l'avesse detto per eh, Spallecci avrebbe fatto il suo primo punto stagionale mentre <ride> eh, per la partita con Lecce Leo aveva detto Capradossi, che ha fatto una partita normale mentre io ho detto Melchiorri no, che ha fatto è... una bellissima è... partita e si prende l'altro mezzo voto che completiamo il voto ma ma manco, la, il caso. la Martina l'ha un Stefano dice la Martina, sì, lo e lo è, esatto. e lo e è. è infatti tra dieci minuti contiamo di staccare perché altrimenti non non duriamo e eh, allora eh, quindi giochino rimane invariato orla 4 punti polli 1 marta 1 leo 0 eh, allora per il prossimo io dico melchiorri anche perché così, è, subito, così lo, lo dico prima prima che me, me lo pensi no vabbè vabbè vabbè vabbè sì, sì, ne, sì, no, la non hai neanche voluto ascoltare il consiglio di Sara che è la tua casa sì, esatto. no, non l'ho visto non l'ho visto giuro no come sì, no l'ho no. commentato che... stasera eh. chiedete qualcosa vero Scusa, bene, poi sono... chi, chi, tu chi vuoi? Io voglio Viviani. Viviani, grande Vivio. No, eh, ma aspetta, non, non rientra sì. rientra Crotone, sì, sì. Rientra, rientra. Sì, sì, ha, rientra. Fatto, ha fatto le due giornate e rieccolo qua. Sì e Vicari, che uh, ne Allora eh, io vi dico questa cosa che eh, Crotone è il campo sul quale Demba Secca ha segnato il suo primo gol tra i professionisti quindi io ci credo. Eh, sentirà aria di, di casa e dirà adesso, adesso faccio ancora gol. Questa eh, Sara dice che si astiene dai pronostici. Eh, No, Sara. Beh, a parte che quando, eh, quando, quando Sara ha lanciato la sua maledizione su Tripaldelli non ha più giocato. Quindi... <ride> vorrei, vorrei sottolineare <ride> questo, eh, poi ci guarderà lei. Le ha fatto la fattura. Le ha fatto la fattura, esatto. E... Anche il Pane Bianco Mattia la pensa come me, vedi? Crotone gol su punizione di Viviani, oh, vediamo, eh. Viviani è uno dei due reduci di quel Crotone Spal del febbraio 2018. Insieme a Vicari, mm. tra le altre cose. Tuttavia, eh, rimase seduto tutta la panchina perché era il momento nel, della stagione nel quale sempre ci lo aveva messo da parte per far giocare a schiattere davanti alla difesa. Peraltro, ha ragione. Comunque, eh, ultimo tema, no. Leo, non ho messo il titolo che volevi tu. Ho messo Marino Avvelenato eh, perché tu avevi suggerito. Marina Segalon, Attenzione Ettore Fadiga che, che commenta Manco. Ciao, Ettore, fa... nostro ex collaboratore, tra le altre cose, rimpiantissimo, e, e, e soprattutto grande campione di Fanta NBA, ehm... Goli rovesciati e se sì, magari. <ride> c Stefano, cioè, non ho mai, mai, mai, mai provato una rovesciata in vita mia e credo che non inizierò a 36 anni perché potrei farmi seriamente male. Anche e... se uno degli ultimi calzetti in redazione, Orla si era esibito in uno scavetto da, davanti al portiere. Orla, sì, è è, è esatto. un, to un, tocco, un tocco veramente magico. Eh. Ma chi c'era poi? Eh, uno, scono uno sconosciuto dopo di che Luca sì. Testoni si, si è rotto comunque Leo ne approfitto per dire che, che ieri sera abbiamo avviato una trattativa per fare il calcetto di redazione dopo tre anni di distanza dall'ultimo eh, quindi sappi che succederà <ride> Va bene. E, e Ettore Fadiga campi campionissimo tra l'altro anche di calcio a 5 è invitato ehm... bene e allora parliamo Marino. di Marino Avelenato o Marino Zigalon sì. perché perché si torna a Crotone, ci torna a, con Marino avversario. Eh, Marino che da Ferrara è andato via molto male, molto male eh, dopo quel periodo brutto tra febbraio e marzo del 2021, eh, che poi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, dicendo che aveva sbagliato scelta fin dal principio, che la società gli ha venduto tutti quelli buoni a gennaio che gli avevano promesso dei giocatori con cui comunque fare un buon campionato nella seconda parte e non sono mai arrivati, perché gli hanno preso solo dei rotti, cosa che in realtà non è del tutto falsa. Eh, già. Eh, e quindi vorrà rifarsi, fermo restando che la sua accredine era più diretta verso la vecchia proprietà, nella fattispecie i Colombarini e Mattioli soprattutto. E adesso sì, vorrà solo prendersi una rivincita da ex, ma soprattutto riprendere, eh, riprendere punti perché il Crotone è a 8 dopo 15 giornate, che sono veramente una miseria. In genere in Serie B ti salvi a 47, 48, 50. Vuol dire che da qui alla fine del campionato deve fare 40 punti, 42 punti. Oh, <ride> non è una roba proprio sono facilissima. Tanti, no, no, eh, no, quindi. Non voglio dire che sabato per i Crotone sia l'ultima chiamata per tornare nel gruppetto di chi si vuole salvare o al limite fare i playout, ma poco ci manca. Poco, poco da aggiungere, nel senso che, comunque al di là del, dei, dei corsi storici che ha la spalle nel campo di crotone, non è ancora ora di, di passare a, a crotone. Spal due a 3, però diciamo che la partita è molto importante anche alla luce dei risultati degli altri tra l'altro oggi eh, il Parma che sopra la Spal anche lui ha fatto un po' fatica perché ha perso eh, non c'è qualcuno che sta correndo in maniera incredibile là sotto, però la Spal ha l'obbligo di fare qualcosa in più rispetto a quello che sta facendo perché basta veramente che le cose si mettano leggermente male in termini di un infortunio o due eh, che ti trovi coinvolto in una partita che pensavi di non dover giocare quindi insomma è bene che, anche, eh, che sia brava a superare anche le assenze e le, le cavolate che hanno fatto i vari vicari piuttosto che Viviani, eccetera, perché comunque i punti col crotone saranno, saranno importanti. Ecco, il crotone non credo che rimanga in quella posizione fino alla fine, sarà comunque un avversario di questo campionato. C'era più giù eh, o okay. più giù. No, più per... <ride> giù <ride> Non posso che essere d'accordo con te, Leo. Quindi si parla di un po' di cinismo in generale. C'è una domanda di Massimiliano che ritengo abbastanza interessante. E la porrò a te, Alessandro Orlandin, che chiede: come lo vedete mancosu? A me sembra molto spaesato nella nostra squadra. Ma no, io non sono d'accordo perché anche ieri sera, comunque ha fatto un buon primo tempo, poi nel secondo tempo si è un po' incartato, ha perso tanti palloni, però Clotet ha molta considerazione di lui, molta fiducia su, eh, nei suoi confronti, eh, mi sembra che comunque il suo onesto campionato lo stia facendo, certo eh, se, se pretendiamo di vedere il mancoso da 15 con la stagione che, che era a Lecce, forse ci sbagliamo perché poi tra l'altro è in un contesto un po' diverso, Uh, poi tra l'altro uh, Alece tirava i rigori, li segnava sempre e qua invece ha dimostrato di essere un po', un po arrugginito. Uh, no, a non me non tutto. sembra esatto, cioè, è chiaro che Clotet gli chiede di fare diverse cose perché lo mette a volte mezzala, a volte trequartista, eh, gli chiede di sacrificarsi molto eh, e infatti uno dei temi è speriamo arrivi veramente una punta forte, forte. Eh, magari lo stesso Francesco Forte eh, per, per fare in modo che eh, quando butti il pallone là davanti eh, resti là davanti non che torni indietro perché Colombo se ci fa facciamo caso è un giocatore a cui si sì, puoi buttare palla addosso ma eh, è uno a cui piace giocare mh, fuori dall'area non è uno che protegge il pallone e prende fallo è eh, uno che ama smistare, ama ripartire da, da dietro Insomma, è un Petagna quindi, mh, ha dei punti in comune sì, ha, dei, secondo me sì. ha, ha dei punti in comune non è, non è uguale per caratteristica non Beh, Oddio, non è che gli manchi il fisico a Colombo eh? cioè, no lo... però secondo me lo usa in maniera diversa Petagna era più capace secondo me di tenere su palla fare scudo e invece Colombo sì, lo sì, vedo sì. uno che ancora gli piace di... correre ancora no? Sì, esatto, esatto. è, è uno che, che ama di più avere spazio aperto davanti anziché eh, magari giocare spalle alla porta. Quello sì, Petagna poi ha imparato a farlo perché all'inizio anche lui era, era un po' più anarchico. Eh, quindi, se dovesse arrivare un attaccante di, di, di, di, con certi tipi di caratteristiche, un attaccante quindi eh, forte fisicamente, di personalità intelligente e allora eh, Mancoso, secondo me ricaverebbe grossi benefici perché dovrebbe coprire un'area di campo meno grande e quindi potrebbe tirare un po' di più il, fatto, il fiato e, ci chiede Stefano Pepito Rossi titolare sabato lo ritengo improbabile Stefano perché secondo me in questo momento Rossi ha 30 45 minuti proprio a farla grande nelle gambe non, non, non, regge, non reggerebbe di più eh, quindi io credo che Clotetti in questa fase voglia eh, utilizzarlo nei finali di partita perché con la sua qualità può, può sempre inventare qualcosa ieri sera non ha fatto bene però mm. ha fatto una giocata spalle alla porta ha fatto un'apertura di sinistro sulla fascia, eh, sulla fascia per sec di prima così senza guardare che nessun altro in questa squadra saprebbe fare eh, quindi que quello secondo me è il ruolo di Rossi adesso sono d'accordo. Anche io. E, oltre a Marco che dice che chiede crociata che cosa serva. E <ride> ne, abbiamo, <ride> ne abbiamo parlato prima. Abbiamo parlato prima. Mattia che dice che Colombo tecnicamente, tecnicamente è più forte di Petagna. Su questo non sono particolarmente convinto perché secondo me Petagna aveva un gran fisico, ma tecnicamente comunque. Era, non era male. Era comunque, non è male. Esatto, era comunque forte. Messaggio Colombo, di Colombo, Colombo, Colombo sai cosa secondo me rispetto... secondo me non ha una tecnica migliore di Petagna, ma ha una velocità di esecuzione maggiore. Sì, è, sì, quello, sì. è quello più che, che, più che, leggero, che, più, che, che fa differenza. Sì. Esatto. L'ultimo messaggio di Luca Pocaterra che dice a me preoccupa come vedono la SPAL, rigori negati, giornate, eh, giornate di disqualifica esagerate, ma non sono d'accordo su questo, perché siccome le giornate non erano esagerate, Molte emozioni banali che hanno dato gli arbitri. Secondo me, forse in questo momento, tutto il discorso che facevamo dei punti, ragazzi, che mancano alla spalla, in questo momento non sono così sicuro che manchino così tanti punti alla spalla. Dopo anche tre o quattro di Cosenza. Secondo me o 4 sono tanti. Perché comunque allora dobbiamo mettere dentro anche le partite tipo Cosenza, nella quale obiettivamente hai fatto bene, però non meritavi per forza i tre punti. Quindi secondo me 3-4 sono tanti è un, è un argomento troppo grosso questo qua credo, credo che do, do. faremo il bilancio dei punti fregati, dei punti sottratti a fine girone d'andata vedremo un po' cosa manca, però dico una roba secondo me non c'è un singolo tifoso di una squadra di qualunque campionato che dica ma sì dai tutto sommato con gli arbitri è andata bene, tutti quanti diranno ma guarda sti cani, cioè non c'è spesso categoria è la è categoria più odiata del pianeta, più odiata, sì. Sì. quindi sì, eh, Roberto dice Sec, ora avere delusione, mm, sì e no, cioè, mm, non è che mi aspettassi che facesse sfracelli, dipende, esatto, dipende dalle aspettative, aspettative eh, che... esatto, eh, questo deve essere il campionato in cui Sec capisce chi vuole diventare, eh, perché, comunque, non hanno, a parte que quelle poche partite l'anno scorso, cioè, giocava a Sassu Marconi. Ha fatto un anno in primavera. Beh, mh, non dobbiamo avere chissà quale aspettative. Il potenziale è lì e starà a lui tirarlo fuori e starà a Crotet incanalarlo nella giusta direzione. Ieri sera abbiamo visto dei passi avanti di sec, perché, comunque, eh, non c'è mai stato un momento di partita in cui l'abbia trovato eh, genuinamente irritante come spesso accade. Eh, perché quando è stato a dare il pallone l'ha dato, quando è stato a provarci ci ha provato eh, Ok, è un po' pasticcione perché in cespica cade fa, fa, fa confusione, però fa parte della sua natura, cioè a me non è per niente dispiaciuto ieri sera, se sai che quello di ieri sera è una buona notizia, secondo me sì, si sono assolutamente d'accordo con te ok e... eh... chiudiamo dai ragazzi direi che Prendiamo possiamo andare, la deve le andare a dormire sì. anche Leonardo l'ha detto non sono l'ora e non io sia bene, sempre no. io ho mandato un messaggio chiaro. <ride> Vabbè, e ragazzi, io sono è, un, un, un, contando Cosenza io sono a un'ora e venti di diretta quindi fate voi come posso essere spianato <ride> che bene. va bene allora quindi, noi vi ringraziamo diciamo, re, re, un, un, sì. un, un recapo re dei, dei pronostici io sì, Viviani Viviani, Leo Melchiorri io sec perfetto benissimo eh, segnato, bene. segnato eh, quindi direi che per, anche per stasera è tutto eh, grazie a chi ci ha seguito in diretta chi ha commentato, chi ci ha condiviso tutto quanto eh, grazie a chi ci seguirà in differita e sono sempre di più e eh, questo ci fa molto piacere Stefano Vecchi dice: C'erano le grune la Est. Sì, hai ragione, Stefano. E la prossima settimana Leo torna con l'elmetto per Beh, parlare eh. di questo. La prossima settimana, in realtà, è l'8 dicembre che sarebbe anche fest, festa, ma vabbè, vediamo eh, cosa decidiamo di fare. Eh, Max buongiorno si chiede: buongiorno. Chiamate come ospite Semplici. Max ti piacerebbe, ma ci sono due problemi. Uno, che Semplici è sotto contratto col Cagliari, quindi deve essere autorizzato dalla sua società e non credo che questo accadrà <ride> nel breve termine. E due, Dubito che sempre ci voglia parlare di Spal, eh, perché lo considera un capitolo felice della sua vita che però ormai è chiuso. Quindi per adesso è tutto e ci sentiamo o tra una settimana o tra due. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Buonanotte a tutti. Buonanotte Ciao a tutti.